serie a team, molto speciale perché le finali si fanno a uno stadio pieno prima della finale della team cup a Roma, molto speciale perché domani ci sarà una supercoppa dove le quattro squadre finaliste di quest'anno andranno a rigiocare, a rigiocare tra di loro per poter vincere un altro torneo, c'è una parte sportiva e agonistica è importante, è molto bella perché sicuramente diamo degli strumenti anche in più ai ragazzi per poter... Giocare e giocare in, in, modo, in modo diverso, con, con delle emozioni nuove. La grande novità però della Junior, Junior, Junior Team Cup è quella di aver portato i grandi campioni a contatto con i giovani, dove i, credo che i grandi campioni si siano poi rivisti di quando loro erano piccoli. Sì, ma infatti la magia, devo dire, in generale è il duplice, da un punto di vista sportivo, considerate che il maggior numero dei grandi campioni che circolano oggi in Italia, ma ancora adesso in Serie A, sono, hanno origine nei, negli oratori. Poi ne abbiamo fatto tante presentazioni. Questa è una delle, ormai la quarta, e mi ricordo una straordinaria con Prandelli che appunto ci raccontava della sua esperienza in oratorio. Mi ricordo una altrettanto straordinaria con Trapattone. Insomma, ma senza far torto a nessuno, tutti gli amici della New York King Cup per un motivo o per un altro sono molto legati agli oratori e molti di loro nascono come campioni nell'oratorio, perché Perché in realtà l'oratorio ti dà la possibilità di giocare a pallone, di giocare a pallone anche in modo più organizzato, molto spesso, ma dall'altro lato ha una forte valenza educativa, quindi questi ragazzi sono anche, come dire, come ripeterebbe il mio amico Massimo Chini, presidente del centro sportivo italiano, sono campioni nello sport e diventano campioni soprattutto nella vita perché sono edu educati alla vita gli invidi un po' questi ragazzi di oggi che hanno questa opportunità? M li, li invidio tantissimo allora intanto innanzitutto perché io sono sempre stato un discreto brocco a giocare a pallone ho giocato molto male quindi già per questo li invito. invidio l'invidio perché hanno la possibilità di giocare in contesti straordinari sono veramente in questo senso dei privilegiati L'invidio perché vengono accompagnati a cominciare dagli educatori che quotidianamente lavorano con, con loro da persone straordinarie che, ripeto, gli insegna, insegna loro il senso della vita. Quindi non soltanto lo sport e l'importanza dello sport, ma lo sport come strumento educativo per amicizie, per il rispetto dell'avversario, per il gioco di squadra. E in questo senso, per esempio, il fatto che noi come team siamo vicini a questo torneo mi rende particolarmente orgoglioso. Cosa ti porta dentro di carica, di emotività? Personalmente. Mm, mi porta emozioni, mi porta sguardi mi porta lacrime ho visto dei bambini piangere ho visto delle scene quest'anno abbiamo giocato la finale ed è anche questo il motivo per cui noi facciamo una supercoppa tra le quattro squadre finaliste qui a Milano a stadio pieno perché abbiamo giocato una finale abbiamo dovuto giocare quest'anno le finali in realtà lontani dalla, dalla finale della, della Team Cup perché la Team Cup <coughs> aveva avuto dei problemi di spostamento di data e quindi i ragazzi non hanno potuto giocare nel pre prepartita della finale di Team e hanno giocato poi sempre all'Olimpico la, la parte delle finali andiamo a fare un regalo in più e quindi abbiamo creato anche questa Supercoppa per portare quelle squadre a giocare a San Sino il successo è aver Ma... portato anche questo progetto <ride> perdonami ad Expo Prego. il successo è anche aver portato questo progetto ad Expo sì, la reso internazionale. L'Expo è, è una cornice straordinaria, ma poi la cornice è Milano del momento, è per noi un'ulteriore un avventura per noi di team perché siamo sponsor di Expo. Certo. Quindi eh, venire a Milano era, era forse la cosa più giusta, era sicuramente la cosa più giusta ed era eh, venire qui ad Expo è stata la ciliegina sulla torta se vogliamo. Va bene, io ti ringrazio, per me è perfetto. Okay.